Console, ma ci hai veramente creduto che io potessi passare dalla vostra parte? Guardami negli occhi, pensavi veramente che io potessi radire i miei compagni? Un rivolo di sangue scende dalla nuca del console. L'autista incredulo viene rilasciato a un solo compito, raccontare cosa sia veramente accaduto la banda corpare Si conoscono nel freddo inverno del 1944, un inverno fatto di confusione, di caos, di scontri contro il regime fascista. Iris ha il compito di saccheggiare le banche con i soldi dei tedeschi e dei fascisti quando riescono a cacciarli. Tra Iris e Silvio nasce un sodalizio di amore e lotta. Entrambi vivono in un presente fatto di solidarietà e sacrifici, cuore in gola e adrenalina, combattimenti fulminei e spostamenti continui. Nessuno dei due si chiede cosa farà il giorno che la fine della guerra li riporterà ad una normalità. Devono sbrigarsi, i soldati circondano la capanna. Casa dei aspetta, la miccia è accesa, dovrebbe esplodere. Sono attimi interminabili, ma l'esplosivo, l'esplosivo non innesca! Ma che culo che c'hanno questi cracchi! Ma non mi sembra, un'esplosione spaventosa sembra frantumare l'intera montagna che se fosse un vulcano in eruzione la nuvola di fumo e polvere investe l'intera zona sono tutti al suolo coperti di terra e cenere dopo qualche minuto di tombale silenzio cominciano i primi bisbegni sciocci che botta un gruppo di militari è entrato in casa L'ufficiale fascista spalanca la porta della camera da letto Ma Iris è pronta, dolorante ma pronta Con lo sten in mano, quello sten Che ha impedito di mettersi in marcia quando avrebbero dovuto Quello sten traditore che le ha ferito la gamba Ora, quello STEN spara E prende in pieno il porto dell'ufficiale fascista Si scatena l'inferno aprono il fuoco con mitragliatrici e mortali la casa è sventrata dalle granate porte e finestre si strigionano. ma i parteggiani non mollano rispondono colpo sul colpo no. alzati Iris ce la puoi fare stringi i denti e andiamo ma Iris non si alza non vuole andare Sarebbe un peso e la morte certa per entrambi. Silvio, perché resti? Silvio, tu devi andare, non è finita per te, devi andare, lasciami qui. Smettila di sparare, lo vedi che nonostante i tuoi tentativi si avvicinano. Silvio, amore mio, grazie dei momenti trascorsi insieme, il coraggio che mi hai trasmesso, la voglia di libertà che abbiamo condiviso e coltivato insieme. Grazie Silvio, ma ora tu devi andare. Decisero di appendere anche i corpi di Iris Versari insieme ad altri partigiani della banda Corbari, Arturo e Tonino Spazzoli. Quel giorno, 19 agosto 1944, i carnefici scattano una foto ricordo. In quella che ritrae Iris, mentre penzola da un lampione, scalza, le gambe scoperte, i lunghi capelli che nascondono l'oltraggio del cranio sfondato con i calci dei fucili. Si notano a poca distanza due uomini in uniforme che la guardano e ridono. Sono loro il dettaglio scemo di quell'immagine impietosa.